oggi eh, come non mai dall'epoca della seconda guerra mondiale i nazionalismi si sono risvegliati eh, i rancori tra i popoli europei si sono risvegliati la xenofobia eh, eh, i tedeschi oggi sono tornati ad essere il popolo più odiato d'Europa gli italiani il popolo più disprezzato i francesi il popolo più ridicolo questa è una delle conseguenze di questo tipo di unione di, di, eh, diciamo di un'unione europea che ha messo in ginocchio le economie europee e ha privato i governi di strumenti necessari per garantire i diritti sociali ai popoli europei ha distrutto le democrazie perché è vero come dice lui che noi siamo sovrani ma in realtà bisognerebbe dire noi saremmo i sovrani, se questa sovranità non fosse stata eh, eh, diciamo, limitata, mettiamola così, limitata dai trattati europei e dal fatto che i governi europei, i governi nazionali europei, ormai non possono fare più quasi nulla, dati i vincoli posti dall'Unione Europea. La, la mia tesi è dunque che bisogna rompere l'Unione Europea è anche basata sulla convinzione che non si può riformare. Mi è stato detto che stamattina, eh, il relatore di questa mattina ha sostenuto che si può riformare. Chi sostiene che si può riformare ritiene che, eh, che sia una serie, la conseguenza di una serie di errori, l'Unione Europea sia nata da una serie di errori e che, che gli errori quindi possono essere corretti e che possono essere corretti con le riforme. Io sostengo che eh, in realtà chi eh, ha determinato questo tipo di unione, questi trattati, non ha fatto nessun errore, ha fatto precisamente ciò che voleva fare. È vero che qualche errore è stato fatto, ma diciamo... Eh, <ride> sono eh, diciamo, fatti di tipo folcloristico, anzi per esempio mh, vi, voglio, vi voglio raccontare una, che forse già sapete, una cosa che già sapete forse, cioè come è nata sembra che sia nata proprio per errore eh, per un'alzata d'ingegno dei francesi, di Mitterrand in particolare, che mal tollerava l'egemonia del marco sull'economia europea, già negli anni 70 si era affermata l'egemonia del marco sull'economia europea, poi dopo il crollo del sistema di Bretton Woods che era un sistema che ancorava tutte le monete al dollaro, un sistema di cambi fissi. Uh, mentre nel mondo si andava verso il sistema di cambi flessibili, in Europa si fecero diversi tentativi di ricreare un sistema di cambi fissi almeno tra i, pa tra i paesi europei. Il sistema monetario europeo, il serpente monetario. E co questo cosa vuol dire? Vuol dire che uh, se i cambi sono fissi tra le varie monete, la moneta più forte detta legge vuol dire in particolare che se la Bundesbank, per esempio, decide di alzare i tassi di interesse, tutte le altre banche centrali devono alzare i tassi di interesse, altrimenti non possono mantenere i cambi fissi. Cosa che accade precisamente eh, all'epoca della riunificazione tedesca. Ora, i francesi, come si sa, non tollerano eh, l'egemonia di nessun paese, ma in particolar modo della Germania. Quindi si fece venire questo colpo di genio. Beh, visto che eh, c'è una moneta che domina i mercati finanziari europei, allora che sia una moneta europea e non il marco. Sottraiamola alla Bundesbank. Facciamo una moneta unica, una banca centrale europea, almeno in questa banca centrale le decisioni vengono prese da esponenti di tutte le banche centrali europee. E non c'è più l'egemonia di un solo paese. Ovviamente la Germania all'inizio rifiutò questa proposta. Eh, fu costretta, fu indotta ad accettarla in cambio dell'appoggio francese alla riunificazione tedesca, ma la accettò a condizioni particolari, cioè a condizioni che si facesse come la volevano loro, i tedeschi. E quindi eh, si fece un, un trattato di Maastricht che configurava un'economia che era precisamente il eh, sistema eh, finanziario. Uh, che vigeva in Germania, in particolar modo per la gestione della moneta. E guarda caso questo sistema uh, ha creato delle condizioni economiche per aumentare l'egemonia tedesca sull'Europa, per rafforzare l'economia tedesca. Guarda caso questo sistema ha portato ad una divaricazione delle economie europee. Un'altra balla che ci avevano raccontato è che l'Unione Europea avrebbe portato alla convergenza delle economie. Va bene? Cioè, le economie europee erano diverse, eh, sia in termini strutturali sia in termini di crescita, che di PIL per detto: eh, alcune erano più ricche, altre meno ricche. L'idea, cioè quello che ci dicevano, è che questa, questo divario si sarebbe gradualmente attenuato, ridotto e le economie europee si sarebbero. È accaduto precisamente l'opposto da quando c'è l'Unione Europea e la moneta unica, i paesi del nord, in particolare la Germania, sono cresciuti sistematicamente di più della media europea, i paesi del sud, in particolare l'Italia, sono cresciuti sistematicamente di meno. Quindi si capisce l'interesse della Germania a, eh, ad arrivare ad un trattato come quello che poi è stato fatto. L'interesse della Francia si capisce con l'idea eh, che i francesi, eh, in questo caso, fanno la, la, la mosca cocchiera, cioè eh, hanno l'impressione di essere loro a cogestire eh, l'Europa, almeno dal punto di vista politico. Ma non è che l'economia francese abbia avuto un grande vantaggio da, da da, da, dall'Unione Europea. Non si capisce l'interesse di un paese come l'Italia, ad esempio. Ora, ci fu, un o meglio, ci fu una specie di dibattito all'epoca, quando si stava discutendo, quando si stava negoziando per il trattato uh, uh, di Maastricht. Dico una specie perché in realtà uh, diciamo, uh, l'accesso al dibattito pubblico fu consentito soltanto a chi sosteneva la tesi che andava bene, che l'Italia doveva entrare ad ogni costo in questa Unione Europea, mentre chi sosteneva che sarebbero stati creati dei problemi per l'Italia eh, diciamo fu messo a tacere io mi ricordo all'epoca fece un'intervista a Frank Hahn un grande economista inglese che insegnava all'università di Siena economista liberale non è un socialista un, comune, un liberale di impostazione keynesiana e lui sosteneva che eh, l'Unione Europea la moneta unica europea avrebbe portato al disastro dell'economia italiana avrebbe portato ad un abbassamento della crescita a un processo di graduale deindustrializzazione e a una situazione di disoccupazione permanente, che è precisamente quello che è accaduto. Questo articoletto, un'intervista, un io lo mandai in che ero, al sole 24 ore, perché vabbè, non l'ha neanche preso in considerazione. Lo mandai a Repubblica, che non l'ha neanche preso in considerazione. Alla fine, eh, sapete chi è che l'ha pubblicato? Liberazione i giornali di rifondazione comunista, per farvi capire il livello di dibattito, cioè eh, era evidente che l'Italia doveva entrare nell'Unione Europea. Ma perché? Per quali interessi? Beh, Questo ce lo spiega molto bene il negoziatore italiano ai negoziati che avrebbero portato al Trattato di Marti, cioè Guido Carli, Guido Carli mitico governatore della Banca d'Italia all'epoca del miracolo economico, responsabile della prima grande crisi dell'economia italiana nel 1963, crisi scatenata volutamente da lui in risposta agli aumenti salariali che c'erano stati in precedenza, poi torneremo anche su questo, e lui nelle sue memorie ci dice precisamente questo, parole testuali, L'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, mista vuol dire privato e pubblico, l'abbandono della programmazione economica, una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti quello dei governi l'autonomia impositiva degli enti locali, il ripudio del principio della gratuità diffusa con la conseguente riforma della sanità del sistema previdenziale. Siamo negli anni 90. L'abolizione della scala mobile, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abbandono di comportamenti inflazionistici non soltanto da parte dei lavoratori, ma anche da parte dei produttori di servizi, cioè lo Stato, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati, per esempio le bollette della luce, del gas, eccetera, e tariffe. In una parola, un nuovo patto tra Stati e cittadini a favore di quest'ultimi, secondo lui. Quindi... L'Unione Europea è stata fatta precisamente per raggiungere questi obiettivi e l'interesse dell'Italia era di ottenere questi risultati. Un po' di anni dopo uscì un'intervista, ormai eh, diciamo, l'Unione Europea era entrata in vigore, eh, uscì un'intervista di Romano Prodi, era eh, al governo, governava lui, fece un'intervista a Repubblica in cui riferì che aveva parlato con Margaret Thatcher eh, e lei gli, ave, gli avrebbe detto uh, «Ah, adesso ho capito perché l'Italia è voluta entrare in Unione Europea, perché così potete fare in Italia quello che io ho fatto in Gran Bretagna, ma con la scusa che ve lo impone l'Europa». E lui lo disse con un certo orgoglio, perché in effetti era proprio così. Allora, Quando si parla di interessi, è sbagliato dire che interessi ha l'Italia. Bisognerebbe dire gli interessi di quali italiani sono soddisfatti dal trattato, uh, dai trattati di costituzione eh, e di funzionamento dell'Unione Europea. Certamente il popolo italiano non ha avuto nessun vantaggio Lui ci ha riportato alcuni dati, la povertà assoluta è aumentata, la povertà relativa è aumentata, la disoccupazione è aumentata, l'inoccupazione è aumentata. Noi abbiamo 5 milioni di italiani che sono emigrati, che lavorano in Germania, e in genere sono gente con una laurea, un diploma, gente qualificata, che lavorano in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, eccetera. Queste sono le conseguenze dell'Unione eh, dell Europea sull'Italia, sull'economia italiana, eh, sul, eh, direi sulla democrazia e sui diritti sociali garantiti dalla Costituzione. Questo è il punto su cui vorrei eh, richiamare l'attenzione. Per quanto riguarda la democrazia, io credo che non ci sia bisogno di, di spendere molte parole per per capire che la democrazia ormai è una parola vuota in Italia, non perché le forme non siano rispettate, andiamo ancora a votare, c'è ancora un governo che deve chiedere la fiducia al Parlamento, le forme sono ancora tutte rispettate. Il punto è che non siamo più sovrani nel senso di cui parlava lui, nel senso che il governo non può più fare, anche volendo, non può più fare, ciò che vorrebbero i sovrani, cioè i cittadini. Perché? Perché le scelte del Governo, le scelte politiche del Governo, sono vincolate dall'Unione Europea e dall'Unione economica e monetaria. Questa Unione ha privato il Governo e i governi nazionali degli strumenti eh, per decidere, per prendere, per prendere decisioni volute dal popolo sovrano, e in questo senso ha realizzato quell'obiettivo di cui parlava Carli, cioè lo Stato minimo. È uno Stato minimo. Perché, guardate, se voi ci pensate bene, in realtà il Governo può soltanto decidere dove tagliare le spese o dove aumentare le tasse. Non può decidere di fare le politiche che suggeriva lui. Perché sono proibite, sono proibite. E ora vorrei proprio soffermarmi su eh, questa cosa qua. Intanto vorrei eh, richiamare il concetto di eh, diritti sociali. Lui ne ha accennato. I diritti sociali cosa sono? Sono dei diritti che la Costituzione attribuisce a tutti i cittadini. La Costituzione italiana eh, individua alcuni di questi diritti fondamentali. Il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto alla previdenza. Ora, quando una Costituzione stabilisce dei diritti, deve anche individuare e normalmente individua qual, qual è il soggetto, quali sono le istituzioni che devono creare le condizioni affinché i cittadini godano, possano godere di questi diritti. E ovviamente il soggetto è lo Stato. Questo spiega perché in Italia ci sono state delle riforme negli anni 60 e soprattutto negli anni 70 volte a garantire il godimento di questi diritti il servizio sanitario nazionale, per esempio, la scuola pubblica, l'università gratuita eh, eh, con i presalari, eh, la previdenza alla portata di tutti, la piena occupazione, perché se, diritto, se esiste un diritto al lavoro, allora lo Stato deve fare in modo che, che ci sia piena occupazione. Bene, nessuno di questi risultati è ormai più accessibile. La piena occupazione, figuriamoci, ma neanche a pensarci. La sanità, sappiamo, che eh, da tempo sta attraversando un processo di graduale privatizzazione, di attribuzione delle spese ai, eh, ai cittadini, ai malati, piuttosto che allo Stato. la Previdenza, c'è stata la riforma Fornero, insomma, tutti questi diritti sociali, per essere goduti, richiedono delle politiche economiche. E normalmente le politiche economiche a disposizione di un governo sono quattro, sono fondamentalmente quattro politiche. Cioè, il, il governo avanza con quattro gambe. C'è la politica fiscale, la politica monetaria, la politica commerciale e la politica industriale. Vi spiego brevemente in cosa consistono per farvi capire che sono tutte e quattro proibite dall'Unione Europea. La politica fiscale consiste nella manovra della spesa pubblica e delle tasse. Tradizionalmente una politica fiscale espansiva prevedeva un aumento della spesa pubblica, e o una riduzione delle tasse, o anche aumento delle tasse con aumento della spesa pubblica. Aumento della spesa pubblica, per esempio, per costruire strade, ma anche ospedali, anche scuole, eccetera. Poteva creare un deficit, certo, se la spesa pubblica aumenta più delle tasse, si crea un deficit, deficit pubblico. Ma un deficit non era un problema. Non era un problema perché il governo aveva la sovranità monetaria. Quindi la seconda gamba, politica monetaria. Cos'è la politica monetaria? La politica monetaria è la politica, la manovra del tasso di interesse e dell'offerta di moneta, che viene fatta, questa manovra viene fatta dalla banca centrale, la Banca d'Italia. Diciamo, Nell'epoca di Bretton Woods, negli anni 50, 60, 70, tutti i paesi capitalisti già avanzati facevano politiche fiscali espansive per raggiungere la piena occupazione e infatti alla fine degli anni 60 in quasi tutta Europa c'era la piena occupazione e usavano la politica monetaria per sostenere le politiche fiscali. Cosa vuol dire usare la politica monetaria per sostenere le politiche fiscali? vuol dire che se il governo si indebita, perché sta spendendo più di quanto incassa con le tasse, emette debito pubblico, questo debito pubblico eh, lo può rivendere alla banca centrale, per esempio. Lo può vendere sul mercato, lo possono acquistare i cittadini, lo possono acquistare le banche, lo possono anche acquistare speculatori e investitori stranieri. E il governo paga un interesse sul debito pubblico. Normalmente l'interesse è, è determinato eh, sui mercati finanziari dalla domanda e dall'offerta di titoli del debito pubblico. Però se il governo controlla la banca centrale, cioè controlla l'offerta di moneta, il tasso di interesse sul suo debito lo decide il governo. Perché? perché offre sul mercato tutti i titoli che il mercato domanda, quelli che il mercato non assorbe, li vende alla banca centrale, al tasso di interesse deciso dal governo. Cioè, di fatto il governo si sta finanziando creando moneta, e questo non è mai stato considerato un problema, fino diciamo, agli anni 80, poi vedremo anche perché poi negli anni Ottanta eh, le cose cambiano. Il debito pubblico può aumentare, ma anche questo non è un problema. Sapete che il Giappone ha un rapporto debito-PIL di oltre il 250%. In Italia siamo al 130%. Considerando che l'economia giapponese è grossomodo il doppio di quella italiana, il PIL, immaginate che livello di debito pubblico spaventoso c'è in Giappone. Eppure questo non è un problema. Non è un problema per il Governo. Nessuno ha mai messo in dubbio la capacità del Governo giapponese di ripagare il proprio debito. Perché? Perché la Banca Centrale del Giappone fa una politica eh, eh, che, eh, diciamo, che sostiene le politiche fiscali del Governo. Non è indipendente. La banca centrale non è indipendente dal governo e quindi il governo non può andare fallito. Questo è il punto cruciale, la banca centrale svolge la funzione di prestatore di ultima istanza per il governo, perciò il governo non può andare fallito. Se il governo non ha questa possibilità, cioè se la banca centrale non ha la possibilità di finanziare i debiti pubblici come accade adesso in Europa, allora i governi possono andare falliti. Di qui, eh, diciamo, le, le agenzie di rating che attribuiscono eh, mh, eh, il, il merito di credito ai vari paesi, eh, di qui il fatto, per esempio, che c'è uno, uno spread sistematico tra il debito pubblico italiano e quello, eh, quello tedesco, che mi sembra eh, 270%, al 270 in questo, in questo momento. Que questo spread misura la votazione che il mercato ha, che il mercato dà del rischio di fallimento del governo italiano. Quindi la politica monetaria può essere usata per sostenere la politica fiscale. La politica fiscale eh, deve essere fatta per garantire diritti sociali a tutti i cittadini. Quindi deve essere una politica di piena occupazione, deve essere una politica di sostegno alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, alla previdenza, e una serie di altre cose che pure sono necessarie. Non solo. La politica monetaria serve anche ad un'altra cosa. Perché si può creare un problema se il governo fa una politica fiscale troppo espansiva, troppo, tra virgolette, cioè raggiunge eh, la piena occupazione spendendo molto e abbassando le tasse o non aumentando le tasse può accadere che la bilancia eh, commerciale vada in deficit cioè che il, che il paese viva al di sopra delle proprie possibilità nel senso che importa più merci di quante ne esporta e questa cosa non può essere una situazione del genere non può essere mantenuta a lungo <coughs> Eh, allora, eh, quando si crea una situazione del genere, eh, la banca centrale può intervenire sui mercati, dei cambi, eh, svalutando la lira, come l'Italia ha fatto sistematicamente in passato. La svalutazione rende più competitive le merci italiane all'estero e rende più costose le merci straniere in Italia e quindi riporta la bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale in equilibrio. <ride> Oltre a questo tipo di manovra ce n'è un'altra, che è grosso modo la politica commerciale, eh, che consiste nell'alzare barriere protezionistiche nei confronti di beni considerati... Eh, in... <ride> Ingiustamente competitivi, nel senso che, per esempio, viene praticata una forma di dumping da parte dei paesi che importano in Italia, che, che, che esportano in Italia. Per esempio, il dumping sociale che consiste nel fatto che, poniamo in Cina o in Polonia, le merci vengono prodotte con salari estremamente molto, molto più bassi di quelli italiani. Allora, in quel caso, potrebbe essere sensato alzare barriere protezionistiche per difendere i lavoratori italiani da uh, questo tipo di concorrenza sleale. C'è il dumping ambientale, e, uh, e questo per esempio in Cina uh, si fa sistematicamente, cioè le, le, le, le norme devono essere rispettate dalle imprese, le norme, eh, per la protezione ambientale sono più deboli eh, e quindi i costi di produzione sono più eh, bassi. C'è il dumping fiscale, e cioè ehm, i governi abbassano le tasse per le imprese in modo da rendere le merci più copiati. Quindi, eh, quindi la politica commerciale può servire a un governo, in questo caso all'Italia, per difendere la propria economia <coughs> da comportamenti di eh, diciamo, concorrenza sleale da, da, da parte di altri paesi. Si può fare sia con i dazi, sia con barriere non tariffarie, cioè con dei regolamenti, <coughs> sia con sussidi alle imprese eh, che esportano. Eh, infine c'è la politica industriale. La politica industriale eh, consiste nell'orientare i finanziamenti e gli investimenti nei settori che il governo ritiene più opportuni. Questo tipo di politica è stato fatto sistematicamente eh, in Italia all'epoca del miracolo economico ed è, ed è servito a costruire l'industria italiana, in particolar modo a, a, a superare certi divari regionali. È servito, è servito proprio a creare delle industrie che prima non esistevano, eh, sia attraverso il finanziamento a investimenti privati, ma sia soprattutto attraverso il finanziamento a imprese pubbliche. Esisteva l'impresa pubblica, eh, esisteva addirittura un ministero delle partecipazioni statali, che era un ministero che controllava le partecipazioni del governo nelle imprese. C'era quindi un settore consistente dell'economia che era di proprietà pubblica, non soltanto le banche, che sono state ricordate a Lucia, le, le grandi banche di interesse nazionale che erano uh, controllate uh, dal governo, ma anche le industrie. E il governo quindi usava uh, il controllo delle imprese, il controllo degli investimenti, il controllo dei finanziamenti degli investimenti per indirizzare uh, gli investimenti nei settori che riteneva. Più eh, eh, opportuni per lo sviluppo economico, creando nuove industrie, eh, cercando di superare i divari regionali. Questa cosa sarebbe molto importante oggi, perché sappiamo che i divari regionali in Italia si sono eh, accentuati, nord e sud. Eh, e sappiamo anche che eh, c'è eh, una serie di investimenti che andrebbero fatti, ad esempio, eh, nel settore dell'energia, delle, delle energie alternative eh, da fonte non fossile, che richiedono un intervento pubblico. Questa è la politica industriale. Beh, questo tipo di politica non può essere fatto. Questi quattro tipi di politica non possono essere fatti perché sono tutti proibiti dall'Unione Europea. Politica fiscale perché? Perché tanto c'è il vincolo del 3% al rapporto deficit PIL, poi questo vincolo è stato reso ancora più stringente con il patto di, eh, di stabilità, e adesso sappiamo che eh, il governo attuale ha dovuto eh, contrattare con la Commissione Europea per avere un, eh, un, eh, un rapporto deficit PIL del 2,1%. Cioè in altri termini le politiche fiscali possono essere soltanto restrittive, non possono essere espansive. E se sono restrittive, il governo deve decidere soltanto dove tagliare. E ogni volta che decidi di fare una cosa che potrebbe essere utile per la collettività, si fa subito la domanda, ma dove trovi i soldi? No? Il reddito di cittadinanza? La prima critica che è stata fatta, ma dove, dove trovi i soldi? Ed è una critica che ha senso, visto che c'è un vincolo molto stretto. Quindi la politica fiscale non può essere fatta, la politica monetaria ancora meno. Perché? Perché è completamente sottratta al governo, la fa la Banca Centrale Europea, la quale Banca Centrale Europea, badate bene, è un'istituzione che fa politica monetaria, quindi una politica che incide sostanzialmente nella vita dei cittadini europei, che non rende conto a nessuna istanza democratica, né al Parlamento europeo, né alla Commissione europea, né ai governi dei, pa dei Paesi europei. È un'istituzione puramente burocratica che eh, eh, diciamo, è, regolata, <coughs> è governata da un regolamento che gli pone come obiettivo il controllo dell'inflazione. Guardate, le altre banche centrali, quelle dei grandi paesi, la Federal Reserve Americana, eh, la banca centrale giapponese, quella eh, della Gran Bretagna, eccetera, hanno come obiettivo sì l'inflazione, ma anche la piena occupazione. Questo qua no, in, Italia, in Europa non si può fare, non è ammesso. La banca centrale europea, quindi, non può porsi l'obiettivo di sostenere i governi che fanno politiche di piena occupazione e come ci è stato ricordato da lui, non può neanche finanziare i governi. Quindi, non solo la politica fiscale è proibita, la politica monetaria è impossibile. Eh, eh, la politica commerciale è proibita perché è lesiva del funzionamento del mercato, della concorrenza, i dazi non sono ammessi, né le barriere non tarifarie, non, non sarebbero ammessi a livello globale anche se sappiamo che eh, dalla crisi del 2008 in poi si è, eh, diciamo, i vari governi sono tornati a fare politiche commerciali di tipo ehm, difensivo o anche offensivo con Trump però all'interno dell'Europa non, non è possibile non è, non è ammesso che l'Italia innalzi barriere protezionistiche nei confronti delle, delle, delle, delle, delle automobili tedesche ad esempio La politica del tasso di cambio è assolutamente neanche definibile, perché non c'è più un tasso di cambio, non c'è più un rapporto tra lire e marco, c'è un'unica moneta. Le politiche industriali sono proibite perché ledono il funzionamento della concorrenza di mercato. Quindi lo Stato deve ritirarsi per quanto possibile dall'industria, non può dare sussidi alle imprese, non può fare investimenti volti ad esempio a raggiungere degli obiettivi sociali, come per esempio il divario tra Nord e Sud. Quindi tutte e quattro queste politiche sono rese impossibili dall'Unione Europea. Diciamo, e il governo italiano è un animale che ha quattro zampe amputate, quando dicevo che non c'è più democrazia, intendevo questo qua, anche se le forme sono rispettate, noi, sovrani, non possiamo più decidere nulla. Guardate, alle ultime elezioni, sono andate al potere, diciamo, sembrava una cosa interessante, quello che è accaduto alle ultime hanno vinto due partiti eh, che erano abbastanza critici nei confronti di quel sistema, uno di destra, uno di, non so se di sinistra o quello che è, quello che è, <coughs> quindi sembrava che eh, diciamo, il popolo fosse tornato sovrano, va bene, Adesso via Berlusconi, via Renzi, adesso andiamo su Salvini e Di Maio, loro hanno le idee chiare, noi gli abbiamo dato il mandato, vediamo che cosa riescono a fare, cosa sono riusciti a fare? Assolutamente niente, la prima cosa che hanno fatto, sono andati a litigare con la Commissione Europea e alla fine hanno accettato le condizioni della Commissione Europea, sul deficit di bilancio e adesso stanno a litigare perché? Eh, perché voglio fare il reddito di cittadinanza, ma dove trovi i soldi? Il solito problema. Qual è il tasso di crescita dell'economia italiana? Lo sapete? Zero, 0,1 che vuol dire... cioè... ora... Cioè, loro dicono, vabbè, non è colpa nostra, è colpa dei governi passati, vabbè, ormai è passato, più, è passato un anno. Non è tanto colpa dei governi passati, perché un governo capace di governare in un anno riesce a fare qualche cosa, riesce a produrre qualche risultato. Ma non sono riusciti a fare niente. Perché? Perché stanno rispettando i vincoli. Per questo io dico, ribadisco la mia tesi, Tutte le belle cose di cui ci ha parlato lui si possono fare soltanto a condizione di rompere l'Unione Europea. Vorrei dire anche un'altra cosa, per metterla anche in termini se vogliamo nazionalistici: uh, alcuni paesi sono svantaggiati da questa Unione più di altri. L'Italia, per esempio, la Grecia, il Portogallo. Altri paesi hanno invece un vantaggio. La Germania. La Germania ha un grosso vantaggio dall'Unione Europea. Qual è il principale vantaggio della Germania? Il principale vantaggio è che gli altri paesi non possono svalutare nei confronti del marco, perché non esiste più il marco e la lira. Quindi l'economia tedesca gode di una moneta che è sistematicamente sottovalutata, quindi hanno un vantaggio competitivo. Altri paesi come l'Italia, hanno, eh, o la Francia anche, eh, o la Grecia, hanno una moneta che è sistematicamente sopravvalutata, e questo è uno svantaggio eh, competitivo. Quindi la Germania ha un vantaggio dall'Unione Europea, dall'Unione economica e monetaria. La Germania ha anche fatto altre cose eh, che gli danno dei vantaggi sostanziali. Come sapete l'industria tedesca è basata su imprese di grosse dimensioni, medie e grosse dimensioni, a differenza di quella italiana che invece è prevalentemente basata su imprese piccole e medie. Le imprese di grosse dimensioni possono fare e fanno normalmente investimenti in ricerca e sviluppo, quindi godono di una certa dinamica della produttività dell'innovazione, eh, che gli dà un vantaggio competitivo. Non è che cresca moltissimo la produttività in Germania, però cresce sistematicamente più dell'Italia, più di quella italiana. I salari in Germania sono più alti di quelli eh, in Italia. In grosso modo, i salari italiani sono il 70% di quelli eh, tedeschi. Però la produttività è più alta in Germania. E, eh, ma, ma soprattutto la cosa più interessante è che la Germania le imprese tedesche hanno esteso le proprie catene del valore verso paesi dell'est europeo in cui i salari sono molto più bassi oggi molti parlano della Polonia del miracolo economico della Polonia no? diciamo perché non facciamo come con, la, con la, la Polonia cresce al 3, 4, 5% perché l'Italia non può farlo perché non può farlo perché i salari polacchi sono il 27-30% di quelli tedeschi e il 40% di quelli italiani. Cioè, ha un vantaggio, la Polonia ha un vantaggio competitivo connesso al costo del lavoro. E quindi le imprese tedesche, ma guardate anche le imprese italiane, alcune imprese italiane, eh, fanno produrre semilavorati in, eh, in Polonia, per non parlare di quelle che le fanno produrre in Cina, eh, e poi li, li, li reimportano e assemblano merci tedesche che esportano a costi competitivi. Quindi l'Unione Europea è un grosso vantaggio per l'industria tedesca. E come si spiega allora la predizione dei governi tedeschi, dei governi tedeschi per le politiche fiscali restrittive? quella che viene chiamata austerità. Sapete che il deficit pubblico tedesco non è un deficit, ma un surplus. Cioè la Germania incassa dei cittadini più di quanto spende. Il che vuol dire che la politica è fortemente restrittiva. La politica fiscale è fortemente restrittiva. Come si spiega questo fatto? Eh, si spiega con l'esigenza di eh, mantenere un regime di bassa crescita dell'occupazione in Germania e nel resto d'Europa. Perché lo, un, un sistema in cui l'occupazione cresce è un sistema in cui i salari crescono, i sindacati sono forti, eh, i lavoratori ottengono aumenti salariali e l'industria perde competitività. Questo ci fa capire eh, qual è l'interesse dell'Italia, o meglio, l'interesse di quali italiani viene favorito dall'Unione Europea. Chi è in Italia che ha interesse a stare in questo sistema? Sono le imprese. Le imprese. Perché con una disoccupazione così elevata i lavoratori accettano praticamente tutto. i salari non crescono. No, le imprese esportatrici. No, ma anche le imprese che non esportano, perché eh, diciamo, il salario è, normalmente è deciso nelle contrattazioni collettive, anche se eh, questa cosa, con il passare del tempo, si è, eh, diciamo, si è articolata a livello di contrattazioni aziendali. Quindi c'è qualcuno che ci guadagna in questo sistema in Italia. E questo eh, ci fa capire perché è difficile, se non impossibile, riformare questo sistema. Perché i grossi interessi, interessi che veramente contano, non vogliono riformarlo, non almeno nella direzione che a noi parrebbe più opportuna. E questo è il punto. Purtroppo io stamattina non ero presente quando è stata avanzata la tesi di una riforma, ma il punto è che la riforma dell'Unione Europea può essere fatta soltanto in peggio, in peggioramento. Possono fare l'esercito europeo eh, o l'Europa a due velocità, ma una riforma che metta i governi in condizione di fare ciò che vogliono i sovrani, questa non la faranno mai, non soltanto perché non accetta la Germania, ma perché non accetta neanche la Confindustria. E Guido Carli è stato molto chiaro sui motivi per cui l'Italia doveva entrare. Quindi, io dico che è meno utopistico proporre la rottura dell'Unione Europea che proporne la riforma. Vi può sembrare strano, diciamo, in che mondo vivi? Eppure, io sono convinto di questa cosa qua. Una riforma nel senso democratico, nel senso sociale, che noi vorremmo non è, eh, non è possibile, non, es non esistono le forze <coughs> ehm, politiche e sociali per farlo. Ormai l'ideologia, chiamiamola eurista, ha impregnato tutta la comunità politica, non parliamo dei giornali, delle televisioni, eccetera, tutta, dal centrodestra al centrosinistra in Italia come in Germania. Quindi, diciamo, se un esponente della sinistra, cioè il partitino che mette insieme tutti i cocci della vecchia sinistra, e che prenderà l'1,5% alle prossime elezioni, vuole fare la riforma? Beh, la riforma, beh mi sembra un po' ridicolo. Tu direte, vabbè, ma tu <ride> cosa proponi in alternativa? Cioè, chi, chi sono io per dire che, che, che la, la rottura è più è più facile della riforma. Beh, nessuno lo può dire, in effetti. Quello che posso dire, però, è che ormai sono vent'anni che l'economia italiana si trova uh, in stagnazione, praticamente uh, con tassi di crescita mh, tra lo 0 e l'1%, nella media, se le cose vanno avanti così almeno per altri vent'anni si sarà stagnazione e io vi lascio immaginare cosa sarà l'economia italiana e la società italiana fra vent'anni è chiaro che non può durare a lungo prima o poi qualcosa dovrà accadere e cosa può accadere? può accadere quello che forse sarebbe dovuto accadere quando hanno formato il governo uh, Lega 5 Stelle se avessero avuto un po' più di coraggio e se avessero interpretato correttamente il mandato ricevuto dagli elettori, e cioè di por fine a questo sistema. Badate che se il governo ha le idee chiare in questo senso, cioè il governo vuole veramente fare una cosa del genere, se è determinato, verrà aiutato dai mercati. In che senso? Perché appena i mercati si accorgono che Uh, Salvini o Di Maio vogliono portare l'Italia fuori dall'Unione Europea si scatena il putiferio a livello mondiale, a livello dei mercati uh, il, uh, il, uh, lo spread va alle stelle i tiri di debito pubblico vanno a picco uh, quindi si scatena una crisi e a quel punto l'uscita diventa uh, necessaria, inevitabile non sei convinto? L'unica cosa che può impedire, o meglio, l'unica persona che potrebbe impedirlo, sarebbe Mario Draghi, come ha fatto all'epoca della, della crisi del 2011-2013, eh, in quell'epoca là, che per salvare l'euro potrebbe intervenire nei mercati eh, per, eh, diciamo, offrendo ai mercati tutta la moneta di cui hanno bisogno per tenere, per tenere bassi gli spread però una cosa del genere eh, è funzionata una volta ma dubito che possa funzionare una seconda volta specialmente se al governo c'è qualcuno con le idee chiare cioè qualcuno che sa che bisogna arrivare al punto di rottura all'epoca in cui Draghi salvò, tra virgolette, l'euro, al governo c'era, vi ricordate chi? Monti, che scatenò una crisi, lui, anticipando quella dei mercati, scatenò una crisi proprio per tranquillizzare i mercati. Quindi fra Mario Monti e, e, e Mario Draghi hanno impedito che si arrivasse alla rottura. Però se al posto di Mario Monti ci fosse, poniamo Savona, butto giù un nome così o bagnai che hanno le idee chiare su cosa fare, secondo me la crisi diventa inevitabile e l'unico sbocco di una crisi del genere sarebbe la rottura, l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea ora attenzione dice, ma ci sta dicendo che dobbiamo scatenare la crisi badate qui l'alternativa è molto semplice da, da, su un piatto della bilancia ci sono vent'anni di stagnazione passati e vent'anni di stagnazione futuri. Sull'altro piatto, piatto c'è una crisi che può durare sei mesi, un anno, può anche essere pesante, però crea le condizioni per uscire da quella stagnazione. E quindi secondo me è un passaggio che eh, meriterebbe di essere fatto. Questa è l'obiezione che viene fatta normalmente a chi sostiene la rottura dell'Unione Europea e l'uscita dall'Italia. C'è un'altra obiezione che viene fatta, e questa forse è più seria. E cioè, eh, ma se l'Italia uscisse dall'Unione Europea unilateralmente, cosa potrebbe fare da sola? Potrebbe farcela riprendersi da sola? Questa è un'obiezione. Che ha, che ha senso. Ha senso perché, e la storia sta a dimostrare che potrebbe avere senso una cosa del genere, l'esempio del Giappone. Il Giappone ha avuto vent'anni di stagnazione, non perché stava nell'euro, ma per altri motivi, eh, poi, eh, un po' di anni fa, andò al potere il Partito Liberale, eh, guidato da Abe, che fece una politica keynesiana fortemente espansiva per rilanciare l'economia eh, giapponese, e cioè politiche fiscali espansive accompagnate da politiche commerciali eh, aggressive, quindi svalutazione del, dello yen. Quello che dovrebbe fare un governo keynesiano che vuole rilanciare l'economia. Qual è stato il risultato? Il risultato è che la, la, il tasso di crescita medio sull'arco di 10 die, di anni dell'economia del PIL giapponese è passato da 0,05 allo 0,51, che non è un grande successo. Non, è un grande, non sarebbe un grande successo, specialmente per un'economia come, come quella italiana, che ha da recuperare 20 anni di stagnazione, che ha una disoccupazione spaventosa. Molto più alta di quelle che ci dicono i dati ufficiali, perché oltre ai disoccupati ci sono gli inoccupati, di cui anche lui ci ha parlato, cioè quelli che ormai il lavoro neanche lo cercano più, e ci sono tutti i giovani che vanno a cercare lavoro all'estero, per non parlare di quelli che fanno lavori sottopagati, eh, part time, precari, super precari, eccetera. eccetera. Per recuperare questa situazione l'Italia avrebbe bisogno di un almeno un decennio di crescita al 3-4%, Può farcela da sola? Beh, io non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, però posso capire i dubbi di quelli che sollevano questo problema. Prendiamo l'esempio con il Giappone. Se è così, allora è problematico. Uh, vi ho già detto che il modello polacco non può essere eseguito, perché bisognerebbe abbassare i salari... Uh, eh, al 40% di quello che sono adesso. Questo non è, proprio, è, è materialmente impossibile. Ci sarebbe un altro modello, quello della Corea del Sud. La Corea del Sud è eh, un paese eh, industrializzato, molto avanzato, che ha un tasso di crescita decoroso, 2,5-3%, medio, che per l'Italia sarebbe l'ideale. 15-20 anni di crescita del 2,5-3%, siamo fuori dal... Uh, uh, uh, dall'estagnazione. Il problema è che l'economia italiana è molto diversa da quella uh, coreana. L'economia coreana è basata su imprese di grandi dimensioni, di dimensioni molto grandi, che fanno massicci investimenti, in ricerca e sviluppo. La Corea del Sud è il paese che, eh, come rapporto fra investimenti, ricerca e sviluppo e PIL, è all'avanguardia, è la prima o la seconda al mondo. L'Italia è uno dei paesi che ha il rapporto, il rapporto più basso. Le imprese italiane semplicemente non fanno investimenti in ricerca e sviluppo, perché sono di piccole dimensioni. E quindi quella strada non è percorribile. Quella della Polonia non è percorribile perché non abbiamo i salari così bassi. Quella della Corea eh, del Sud non è percorribile perché non abbiamo la produttività che cresce a ritmi così sostenuti. E quindi l'unico modello resta quello, <ride> quello della, della, de, de, de, del Giappone, o anche della Gran Bretagna, che poi non è messa molto bene. Quindi qual è la soluzione? Io adesso finora ho parlato male dell'Unione Europea, ma non vorrei avervi dato l'impressione di essere un antieuropeista. Io sono contro l'Unione Europea, contro questa Unione Europea, proprio perché sono europeista. Perché questa Unione Europea ha affossato l'idea di Europa ha creato divari, odi e rancori fra i popoli europei. Quindi la mia soluzione è che, eh, appena usciti dall'Unione Europea, bisogna riavviare un processo di unificazione europea, ma su basi completamente diverse. Cioè si deve creare una vera federazione europea con un vero Parlamento e con un vero governo responsabile verso il Parlamento, in cui i popoli europei, i cittadini europei, siano veramente sovrani. Quindi un governo europeo che abbia tutti quei quattro strumenti di politica monetaria, di politica economica di cui eh, ho parlato. È possibile fare questo? Non lo so. Bisogna vedere quello che succede. Quello che vi posso dire è che, eh, benché abbia sostenuto l'idea dell'uscita unilaterale dell'Italia, dall'Unione Europea, europea, io non sono molto favorevole, non vedo diciamo, di buon occhio eh, i cosiddetti nazional sovranisti sia di destra che di sinistra, perché ci sono anche a sinistra, cioè, delle persone che credono che so, tutti i problemi si risolvono con l'uscita dell'Italia, poi l'Italia fa per conto suo. Eh, L'Italia è una nazione, diciamo, dal punto di vista economico è piccola. Le, Guardate, eh, lo stesso Giappone può essere considerato una nazione piccola. Oggi per, eh, eh, diciamo, per, rendere la politica, badate, per rendere efficace la politica economica di un governo in un contesto di globalizzazione come quello che eh, abbiamo, ci cioè sono delle dimensioni continentali. Almeno le dimensioni di un'economia come quella degli Stati Uniti. Fatti, badate, gli Stati Uniti crescono. Gli Stati Uniti sono cresciuti sistematicamente di più dell'Unione Europea, della media dell'Unione Europea, e attualmente stanno crescendo a ritmi molto elevati, fra il 2,5% e il 3%, che è una cosa incredibile. Perché accade questo? Perché un governo che ha in mano questi strumenti li può usare. Eh, facendo espandere l'economia e le imprese possono espandersi all'interno dell'economia nazionale, attivando economie di scala e tutti i vantaggi delle dimensioni del mercato. Cioè, un conto è produrre per un mercato di 50 milioni di cittadini, come l'Italia. Un conto è produrre per un mercato di 400 milioni. 500 milioni di cittadini quindi guardate, anche da un punto di vista strettamente economico è necessario rilanciare l'idea dell'Europa unita, della federazione europea, è possibile che almeno per un periodo di tempo forse anche abbastanza lungo, questa federazione europea coinvolga soltanto i paesi del sud Europa non lo so non so cosa può accadere, nessuno lo può prevedere, ma probabilmente eh, si potrebbe pensare ad una federazione che coinvolga eh, diciamo, le, le tre grandi penisole mediterranee e, e la Francia. La Germania difficilmente ci potrebbe stare in una, una cosa del genere. Almeno inizialmente, cioè per 20-30 anni. Però secondo me questa è la strada da percorrere. Quindi. Ricapitolando, uscita unilaterale dell'Italia per innescare un processo di rottura dell'Unione Europea, perché è evidente che se esce l'Italia mette in difficoltà altri paesi dell'Unione, come la Francia e la Spagna, o la Grecia, e quindi è molto probabile che l'uscita di un paese rilevante come l'Italia possa poi scatenare un processo di disgregazione. Io non so come si potrà arrivare alla rottura dell'Unione Europea. Sicuramente non si arriva eh, con un accordo di, di vari paesi europei che decidono di romperla. No? No, non, eh, sarà un processo caotico in una qualche misura. E può essere scatenato dalla fuoriuscita di uno, di uno o due paesi che siano rilevanti. Quindi, uscita unilaterale, scatenamento di questa crisi, rottura dell'Unione Europea e riavvio subito di un processo di federazione europea che sia una vera federazione politica. Va bene, grazie.